Allora, innanzitutto vorrei farvi fare un applauso con un macchine che ha visto il nostro... Mare per sì. Sì. Sì. Soprattutto sono anni che ci conosciamo, sono anni che quando ci vediamo a Roma. No, ci siamo incontrati a Roma, vi dico. Eh, quindi era il momento di ritornare esatto. bene noi siamo felicissimi di stare qui insieme a Bruno Mancini, a Benito Corradini e a tutti voi